ai fratelli investiti di responsabilità nella casa editrice. In quest'opera, più che in qualunque altra attività di carattere secolare, il successo è proporzionato allo spirito di consacrazione e di altruismo con il quale l'opera viene svolta. Tutti coloro che hanno delle responsabilità come dirigenti dell'opera necessitano di una maggiore disponibilità all'influsso rigeneratore dello Spirito di Dio. Voi dovreste avere perciò un desiderio maggiore di ricevere il battesimo dello Spirito Santo e la conoscenza di Dio e di Cristo, dato che la vostra posizione comporta maggiori responsabilità di quella occupata dal comune operaio. Sia le doti naturali che quelle acquisite sono tutte dono di Dio e debbono essere poste continuamente sotto il controllo del suo Spirito, del suo potere divino che santifica. Voi avete bisogno di sentire più profondamente la vostra mancanza di esperienza in questo lavoro e di sforzarvi sinceramente di acquisire conoscenza e saggezza per utilizzare ogni facoltà del corpo e della mente in modo da glorificare Dio. Io vi darò un cuore nuovo. Cristo deve dimorare nei nostri cuori. Su questo argomento non potremo mai insistere abbastanza. Mentre la verità deve costituire la nostra armatura, le nostre convinzioni debbono essere rafforzate dalla stessa vivente simpatia che contraddistinse la vita di Gesù. Se la verità che viviamo non è espressa dal nostro comportamento, noi non reggeremo ai continui attacchi del nemico. Solo una potenza può renderci saldi e mantenerci tali, la grazia di Dio. Chi confida in qualche altra cosa non potrà resistere a lungo. Dio ci invita ad approfittare di ogni occasione per prepararci a portare a termine la sua opera. Egli desidera che voi consacriate tutte le vostre energie alla sua attuazione e che conserviate i vostri cuori sensibili all'importanza delle sue responsabilità che questo lavoro comporta. Dio considera ogni sforzo che voi fate. Non è prudente offrire a Dio un sacrificio imperfetto che non si ispiri alla riflessione e alla preghiera. Egli non può accettare una simile offerta. Io vi esorto a svegliarvi e a cercare Dio da voi stessi. Mentre Gesù di Nazaret sta passando, gridategli Signore figliuolo di Davide, abbi pietà di me. Mediante la grazia di Dio, voi riceverete quello che per voi ha più valore dell'oro, dell'argento e delle pietre preziose.